Interviene, interviene in dichiarazione di voto passiamo alle dichiarazioni di voto interviene in dichiarazione di voto la consigliera Catini prego consigliera Grazie presidente logicamente noi eh, avendola anche proposta eh, voteremo favorevolmente questa mozione ma il, la, la storia dell'Italia è una storia molto lunga e, e le vicende sono note a tutti e negli anni è stata continuamente depredata dalle varie persone che hanno eh, cercato in un modo eh, non adeguato di portare avanti eh, un'azienda un che era uno dei fiori all'occhiello d'Italia di, proprio. Sentir parlare adesso di eh, di un piano industriale che prevede ulteriori duemila esuberi. Ricordo che nel corso degli ultimi dieci anni sono stati molti gli esuberi e anche molti, eh, molte le persone esodate da, dall'Italia. Ma sentir parlare di duemila esuberi è veramente una cosa indecente. Il diritto dei lavoratori, io penso che debba venire eh, prima in aula, per di qualsiasi altra eh, disquisizione anche politica. Ricordiamo che sono duemila lavoratori che a tutt'oggi continuano imperterriti a portare avanti il loro lavoro con orgoglio e anche con eh, molta umiltà, a tenere alto il, il nome d'Italia nei posti eh, dove eh, arrivano i nostri aerei e sono delle persone che non prendono miliardi mentre se ne sono avvicinati molti alla guida di Alitalia, che se ne sono andati via anche con una buona uscita miliardaria. Io penso che queste persone si dovrebbero veramente vergognare. Quindi ribadisco il nostro, eh, con forza la nostra volontà di prendere almeno visione di quello che accade in questi tavoli, perché noi il diritto dei lavoratori tutti, ma soprattutto i romani, dobbiamo tutelarlo. Grazie.